Cosa successe a carne? A carne nel 216 a.C. avvenne una delle battaglie più sanguinose della storia. Da una parte abbiamo Annibale, il generale cartaginese abile e molto deciso a distruggere Roma. Dall'altra parte abbiamo l'esercito romano. In questa battaglia, l'esercito romano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 Riuscì a vincere Annibale. Attenzione, Canne non è la città francese in cui si svolge solitamente il festival del cinema, ma Canne è l'altopiano che si trova in Puglia.